è da quando ero bambino che c'avevo il desiderio di sta macchina sempre quello ho desiderato in famiglia hanno girato sempre quel tipo di auto un po' così all'antica e nello stesso tempo solo Fiat Uno giravano e io mi ricordo da bambino i miei zii, i miei cugini sempre a dire no perché ha 1 Turbo, la 1 Turbo invece no, la 1 Turbo è un po' il discorso delle leggende che hanno ste auto, comunque bare su quattro ruote la 1 era diciamo, la bara per eccellenza. là <ride> il cambio è quello là mi ritrovo molto mi piace il cambio secondo me è perfetto bello cubo, ti rilasci poi, il pull che ha di terza fa impressione c'è un po' di turbo lag, si sì, attacca sì. molto su, soprattutto sulla quarta marcia, diciamo quando arrivi all'eliminatore con la terza e metti la quarta è già un po' più accompagnata la macchina, ho capito, rimane diciamo in coppia eh, se no se stai sotto coppia senti quel turbo lag, questo è dovuto purtroppo al turbo che ha la ghiocciola abbastanza grande sì. di scarico, però quando arriva Quando senti aprire la valvola significa che stiamo in turbo pieno Vabbè oh, fa paura ma a te ah. Fa paura perché cazzo E non è niente dopo non la tieni più No mamma mia ragazzi Ti spettina Dai il suono mi fa impazzire Il suono è stupendo Il suono è stupendo comunque frena bene eh Certo ha la tendenza a tirare vedi come ci cioè, ha portato sì. dentro qui Purtroppo sì, comunque eh, l'avantreno suoi 30 anni, quindi non è come quelli di oggi che magari quando inchiodi la macchina rimane dritta. L'impianto frenante è maggiorato, però comunque resta sempre componentistica di una volta, anche se maggiorata, ma la struttura da macchina è quella. quattro freni a disco di cui gli anteriori sono autoventilanti e tutto il sistema frenante è stato potenziato inoltre le sospensioni sono state adeguate alle alte prestazioni e l'avantreno è stato dotato di una barra stabilizzatrice il mio scopo era tirar fuori 300 cavalli che per l'esperienza e per l'età per me era, era il, il massimo dove poteva arrivare anche per un discorso di affidabilità del motore in realtà preparazioni con questi motori si arriva a spingersi anche più in alto se si lavora la testa completa. Il problema e poi è la durabilità, questo è un motore che comunque ci poi gira tutta l'Italia senza problemi. Se andiamo già sui suoi 400 cavalli non è che c'è tutta sta gran possibilità di viaggiare in tutta Italia, diciamo in totale tranquillità. Anche questo motore comunque ha la sua manutenzione, i suoi controlli, però comunque è, se voglio affrontare un viaggio di 500 km mi fermo ogni tanto e ci arrivo senza problemi. Anche se un motore elaborato così ha sempre i suoi problemi di manutenzione, magari una candela, eh, magari quel giorno la carburazione va male, eh, so tanti piccoli fattori che bisogna tenere sotto controllo. Sì, ma c'è questo suono poi che esce da qua davanti Che ti parla La, la valvola con la Westgate che, che, che ulula È un'altra cosa Prima eri in galleria un chilometro dietro di me <ride> E si sentiva un sound incredibile Un tuono Io lo facevo apposta <ride> Madre come va <ride> Non ho il coraggio, mi credi? madonna che bella la cosa bella è che tra l'intercooler e il radiatore dell'olio maggiorato comunque anche sotto sforzo tende a mantenere tutto sulle giuste temperature minchia che terza che ha e il claxon c'è Ah, non funziona Non mi serve <ride> Mi sento lo cavo al così. Mamma mia Che meraviglia Certo... soft ma carini da ascoltare un certo gusto, un certo fascino <ride> andiamo di qua, e avanti di Porta a vedere un bel posto <ride> non ho il coraggio di schiacciare tiro in fondo la quarta credimi, ho qua! la quarta tocchiamo 240 km h orari, finita io no, io no il problema è frenarla, poi prima perché mi cago addosso, bellissima, bellissima grande sound e guarda che posto te l'ho portato K2 da metà anni 80, quest'auto ha fatto la storia. Ha lasciato un segno nel cuore di tanti, tantissimi appassionati, anche del mio. Un'auto che fa davvero paura guidare, soprattutto quando la potenza del motore oltrepassa i 300 cavalli, come in questo esemplare di Matteo Gualandri. Macchina curata in ogni singolo dettaglio, a mio parere una delle più belle a livello estetico. Il colore della carrozzeria mi piace tantissimo, tra le montagne poi ragazzi che ve lo dico a fare, è ancora più bella. Gli interni della macchina sono praticamente perfetti, il pomello del cambio customizzato, i pedali dell'acceleratore, frizione, freno, molto belli. I sedili, tutta la plancia in perfetto stato, tettuccio apribile, questi cerchi bianchi così sono proprio i suoi. Addirittura il dettaglio dell'estintore, il quadro strumenti, una serie di cose che messe insieme rendono quest'auto davvero speciale. Mi piace anche moltissimo il volante, la strumentazione aggiuntiva, customizzata, molto bella. Nel complesso, a livello estetico, nulla da dire. Quando la vedi arrivare da dietro, mentre andavamo su in montagna, su sull'autostrada, l'ho vista uscire eh, dal tunnel, dal mio specchietto retrovisore, e ho detto, minchia cattiva, bella da vedere. Una macchina leggerissima che eh, ha una potenza di oltre 300 cavalli Questo esemplare è davvero difficile da gestire Mi spaventa Da guidare non è semplice Soprattutto tra le curve Quando fai degli spari Nel momento in cui entra la turbina la macchina va forte, fortissimo Però per un gusto mio non la trovo molto equilibrata Mi piace molto di più guidare per esempio una 1 Turbo IE Giannini Quella che portai nel canale qualche... Tempo fa vi lascio una scheda qui in alto se volete andare a vedere il video ecco quella con 180 cavalli più o meno era più equilibrata più divertente da guidare più spendibile su strada questa invece me la immagino più da sparo così però ecco ognuno ogni proprietario si costruisce la, la propria macchina a sua immagine e somiglianza ecco ed è quello che ha fatto Matteo Gualandri che tra l'altro saluto e ringrazio per l'opportunità che ci ha dato con questa macchina il quale ha curato ogni singolo dettaglio estetico della macchina che è davvero davvero bellissima e anche nel vano motore sono state fatte tante tante cose in effetti quando butti giù il pedale del gas e aspetti quel suono inconfondibile della turbina Quando entra ti attacca il sedile. È davvero uno spasso, è davvero bello da guidare. Copyham and blinds. How to reach for the sealance. And the same where I belong me what I've become I've been running at least Looking for something Digging deep since 99 What I thought was gone Was sitting in my pocket In plain time all along It's time for me to go, burn all bridges All I know, I got lost along the way Fell between Ero bambino che c'era il desiderio di questa macchina finalmente l'hai realizzata considera che non ne avevo guidate molte, molte di Turbo Ie e da quando ho portato la Giannini sul canale è diventato anche il mio di sogno è una gran macchina veramente poi c'è qualcosa di, di magico perché è proprio una Young Timer a tutti gli effetti a me piace proprio quello che ti trasmette alla guida è un po' pericolosa quello è vero perché ad alte velocità soprattutto la tua quando entra il turbo, spinge così, ammetto che, insomma, un po' mi ha spaventato. L'hai restaurata o era già così quando l'hai comprata? No, no, l'auto l'ho comprata già restaurata. Il vecchio proprietario era un, un carrozziere, okay. quindi l'auto era, era già finita quando l'ho presa. Il colore? Il colore è il suo originale ah, proprio okay. da, da quando è uscita da mamma Fiat. Però io so che hai sostituito i paraurti. Anche alcune parti sono davvero nuove, perfette, come se non avesse tutte le tutti... No, no, ricerca. quelle diciamo erano, facevano parte del restauro. Ti chiedo una, una cortesia, quanto hai speso per restaurare la 1? Beh, il restauro è stato solo motoristico esatto. e ho investito più o meno a conti fatti precisi non ne so, però comunque intorno ai 15.000 euro. Mm, penso penso che sta po'. lì. Quindi la macchina che ha un valore di circa 10, se la trovi... 10, diciamo ha un valore anche, le vendono anche a 15, okay. però comunque è un'auto messa bene, la, la seconda versione, quindi la MK2 come quella, 125 13, messa bene. Che non è eh, lontanamente paragonabile al valore affettivo che questa macchina ha per te, no. perché spieghiamolo, tu da quando sei un ragazzo, anzi no un ragazzo, proprio un bambino mi hai detto, sì. quindi da quando... Matteo aveva sei anni che desiderava la 1 Turbo. In assoluto tu non hai mai voluto altre macchine? No, sempre quello ho desiderato. Perché, perché, perché? In, famiglia, in famiglia hanno girato sempre quel tipo di auto un po' così all'antica e nello stesso tempo solo Fiat 1 giravano. Io mi ricordo da bambino i miei zii, i miei cugini sempre a dire no perché la 1 Turbo, la 1 Turbo invece no, la 1 Turbo è... E sono stato l'unico un della famiglia.. Però le hotter di quegli anni lì, quindi parliamo anche della Renault 5, della Regio 205 che erano un po' le antagoniste, possiamo certo. dire così, di quella sì. macchina lì. Ti, ti piacciono? Cioè nel senso sì. è, un, è un mondo, quello degli anni di metà, anni 80 che comunque ti, ti attrae? Sì, sì, sì. Oppure no, sei proprio per la Fiat tu, No, mi attrae, tu, mi piacciono, però nello stesso tempo preferisco Fiat per un discorso proprio di. Un po' di storia okay. della Fiat 1, quindi un po' il discorso delle leggende che hanno ste auto, comunque bare su quattro ruote, okay. e diciamo tra tutte queste che mi ha elencato te la 1 era. La, diciamo, bara la bara per eccellenza dici un po' che cosa c'è nel vano motore originalmente la MK2 esce con monoblocco 1004. in realtà io ho preferito fare la preparazione sul monoblocco 1003 perché è un po' più resistente cioè, a livello strutturale tecnico eh, i passaggi dell'acqua, delle fasce insomma le specifiche tecniche del monoblocco sono meglio, più resistenti mm -hmm. del 1003. ovviamente fino a un tot regime dei cavalli perché se vuoi superare i 500 cavalli no noi su questa quanti cavalli abbiamo? su questa abbiamo a due barri ho fatto 307 cavalli okay. e 35 kg di coppia eh, il motore l'ho rivisto completamente rifatto per ogni eh, dettaglio, singolo ogni singolo bullone nuovo pistoni, BL, eh, pistoni stampati cps, blzrp, eh, incassi sul monoblocco ho fatto, quindi guarnizione ad anelli, eh, la testata l'ho lavorata a metà, nel senso perché è una testa completa, anche a sé molle, piattelle e valvole. Sì. Eh, in realtà io quelle le ho lasciate originali, però ho lavorato i condotti di scarico e aspirazione. La GAMS su specifica del preparatore, eh, pompa a benzina esterna maggiorata okay. AM, Tubi in treccia, eh, radiatore dell'olio maggiorato, tubi sempre aeronautici, ho messo intercooler maggiorato, ho eh... rifatto tutto. Sì, ho rifatto poi, tutto completamente. Quando aumenta tanto la velocità, le prestazioni, poi sei intervenuto anche sull'impianto frenante? Si, sì, monta eh, impiantofrenante.gt prima serie, mm -hmm. eh, i dischi sono baffati solo davanti. Ho, il vecchio proprietario ha lavorato anche sull'assetto. Eh, infatti monto davanti in assetto a ghiera, la marca è AVO, uh -huh. diciamo è uno dei migliori assetti a livello stradale e anche pista veramente eccellenti, la macchina tende a Messa stare molto... quattro pneumatici davvero belli... Sì, le A539 della Yokohama che yes. sono il giusto compromesso per lo stradale. Ok, e ehm, il cerchio? La scelta del cerchio da 14 e non da 15 magari anche per un'estetica migliore è stata dal punto di vista prestazionale. Diciamo che i cambi della 1 con i semiassi soffrono molto originali, mm. quindi mettendo un cerchio più grande eh, la macchina ten tendeva a fare più grip, quindi andavo a dare più forza motrice. A... Esatto, quindi c'è più possibilità che si rompa il cambio o i semiassi. Quindi abbiamo deciso il 14 che è il giusto compromesso, che con questa cavalleria che ho io, si, si anche la terza sgomma, eh. se la fai accoppiare, certo. incastrando seconda terza. Sì, ho messo dei manometri su specifici. Per un discorso che comunque quei manometri hanno la loro età, quindi magari possono anche non segnare precisamente e soprattutto per una preparazione del genere preferisco avere una lettura dei dati abbastanza importante e precisa. E qui arriviamo al nocciolo della questione, gioie e dolori. Gioie e dolori. Quanto hai tribolato per arrivare a questo livello e soprattutto quanto tempo è passato? Allora, da quando l'ho acquistata e che è entrata in officina lo stesso giorno che l'ho acquistata, eh, più o meno 6-8 mesi, eh, un po' dal discorso che comunque in officina il carico di lavoro era, era alto, quindi non, mh, non potevano... Tanti esatto. Tuo. Ho avuto anche la sfortuna del lockdown che le, molti fornitori erano chiusi, quindi io sono dovuto stare due mesi fermo, quindi non potevo comprare i pistoni come le BL, le lavorazioni sul monoblocco, eccetera. Quindi, diciamo, due mesi l'ho buttato all'aria in questo modo. E... Gioie e dolori perché, anche se la macchina l'ho finita a settembre, comunque ho rotto il cambio due volte, uh -huh. e... i sincronizzatori, e poi magari si rompeva qualche tubo, qualche filo. Comunque c'è una continua manutenzione. Okay. Allora Matte, abbiamo finito. Sono le 8, c'è cioè una luce stupenda, guarda in che posto magnifico ti ho portato Poi rimane... Una bella sbraciata ci starebbe tutta Infatti, il drone sta per ripartire Il video termina qui, noi vi lasciamo con una bella sigla Mentre sgranocchiamo le nostre bistecchine <ride> e le salsiccine E quindi oh, ragazzi, grazie per la visione, grazie per l'ascolto Belli quelli del nord, quelli del sud, quelli della Sardegna, della Sicilia De tutti, li famo tutti Però non c'ho manco una seguace donna sul canale, ma com'è? Com'è? Comunque ragazzi, oh! Iscrivetevi e lasciate un commento qui sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa 1 turbo IEC è un missile, a me piaceva tanto. Chissà a voi. Bella, matte. Clothes, late night shows, boogie down at the bar. Fiddle tunes and homemade moves, but it always goes too far. We'll Shooting poop, crack a jack, take off now and don't look back, but hey.